Breve, due brevissime note di presentazione. Io mi chiamo Ciro Dovizio, sono collaboratore del professor Giannuli e mi sono laureato nel 2013 in scienze storiche, qui in statale alla facoltà di lettere e filosofia, con eh, una tesi sulla percezione politica istituzionale del fenomeno mafioso, probabilmente a voi adesso non dirà nulla, magari alla fine di questa lezione sì. E anche in canale mi sono concentrato su fenomeni di natura criminale, nella fattispecie di criminalità mafiosa, in canale ho lavorato sulla Gavona, che come sapete è una forma di mafia presente in Campania, e i eh, magistrali invece sulla mafia siciliana, meglio nota come cosa nostra nel dibattito giornalistico. E appunto, io oggi cercherò di affrontare con voi un discorso abbastanza generale per darvi alcune coordinate, coordinate fondamentali per muovervi all'interno del panorama degli studi della criminalità mafiosa. Perché questa lezione? Il corso del professore è un corso di storia del mondo contemporaneo molto centrato sulla globalizzazione. Fra, eh, fra, appunto, fra i processi di globalizzazione eh, i soggetti criminali eh, giocano un ruolo sempre più preminente. Eh, è noto che dalla caduta del mondo di Berlino eh, vari tipi di criminalità, mafiosa e non mafiosa, ma comunque sempre eh, in eventi, fenomeni di grande delinquenza organizzata, abbiano conquistato segmenti importanti dell'economia, della della politica, in certi casi si, è, si parla addirittura di stati mafia, pensiamo all'esempio del Kosovo oppure in stati messicani e appunto quello che cercherò di fare io non è farvi una storia della criminalità mafiosa dalle origini ad oggi, perché in un'ora e mezza è un'opera praticamente impossibile. Eh, cercherò di darvi qualche spunto, qualche eh, carne concettuale eh, che se vi interesserete di questi argomenti vi aiuterà ecco, a muovervi. Eh, cominciamo col dire. Globalizzazione, eh, come dicevo Pocanzi, uno dei soggetti principali è rappresentato dalla criminalità organizzata, la cosiddetta grande criminalità organizzata, cioè gruppi in grado di eh, influenzare condizionare cambi importanti del potere uh, ultimamente uh, l'attenzione è molto focalizzata sulla uh, capacità di uh, queste organizzazioni di disporre di capitali in un contesto di crisi come quello che stiamo vivendo oggi uh, rappresenta una facoltà di influenza importantissima le organizzazioni criminali oggi sono quelle che hanno uh, a differenza di molte imprese uh, che uh, a causa del credit crunch sono sempre uh, alla ricerca di, di denaro che non trovano e che per questo non riescono a no? portare avanti investimenti, le organizzazioni criminali sono in grado di uh, disporre di una larghissima quantità di capitali, ovviamente derivante da attività illecite, tipo il traffico di droga. Fatto che consente di reinvestire il denaro attraverso quella collaborazione nota sotto il nome di riciclaggio, in attività eh, fondamentalmente illecite, tant'è che eh, il processo ha raggiunto una, un tale grado di affinatezza che mh, per le autorità è sempre più difficile distinguere eh, fra i capitali di natura illecita e quelli di natura lecita visti, visti, vista molteplicità di passaggi che questo denaro subisce appunto, eh, nell'ambito di questo universo della grande criminalità un posto peculiare è occupato dalle eh, grandi organizzazioni mafiose. Ora, sapete che la mafia, o le mafie, rappresentano una particolare forma di criminalità organizzata, ma allo stesso tempo sono anche qualcosa di diverso dalla criminalità organizzata comunemente intesa. Per esempio, fra i narcos messicani, eh, sempre, ultimamente sempre eh, sotto i riflettori per eh, la loro preferata violenza eh, nel eh, regolare le eh, diatribe intraclaniche riferiscono sostanzialmente da organizzazioni come la nostra, la nostra purtroppo mafia o la nostra comoda, nostra io quello che cercherò di fare oggi è eh, mettere in evidenza quelli che sono i caratteri che distinguono in modo di organizzazioni di tipo mafioso e dalle organizzazioni criminali di tipo non mafioso. Una bellissima riflessione sulla parola mafia. Voi sentite probabilmente sui giornali parlare in continuazione di criminalità mafiosa, mafia, dall'ultimo brillo no? avete sentito dalle ultime dichiarazioni. Le avete sentite sì o no? Mi detto, no? Ben Grillo, in una delle loro dichiarazioni, eh, ha affermato che un tempo la mafia aveva una certa moralità. Insomma, si nutriva di valori di, um, um, come dire, legati a una concezione dell'onore, eccetera, eccetera, successivamente poi è degenerato un fenomeno criminale. Questo è un discorso che eh, fondamentalmente eh, lo si ritrova nelle fonti immediatamente post-comunitarie. Nella seconda metà degli anni 60, dell'Ottocento, eh, il marchese di Ludini, eh, allora sindaco di Palermo, viene eh, interrogato dalle autorità eh, centrali dello Stato italiano, nato da pochissimo, eh, in relazione a un evento rivoluzionario noto come eh, Rivolta del Sette e Mezzo, che ha luogo nel, nel settembre del 1866. E, eh, Osservando le dichiarazioni di Grillo con quelle di Odinie, si gode un filo rosso lungo fondamentalmente 150 anni. Questo per dire, cosa? Questo per dire che intorno alla parola mafia, da moltissimo tempo, fin dall'origine di questo fenomeno, si articola una, una, una, si articola una serie di significati che fra loro anche contrastanti che, eh, più che dare eh, la possi dire, una mh, possibilità di eh, arrivare a, a conoscere eh, la cosa in sé, ha eh, deformato ogni tentativo di eh, andare a capire che cosa in effetti rappresenta questo fenomeno, che cosa è in sé. Eh, nel dibattito pubblico la parola mafia è usata solente a suo proposito eh, per indicare non solo organizzazioni di tipo mafioso, ma anche per uh, indicare per esempio pratiche di corruzione amministrativa oppure uh, vari tipi di criminalità finanziaria, si va dall'attività di riciclaggio dei colletti bianchi alle più disparate transazioni finanziarie, uh, che ovviamente avvengono sempre più uh, sotto banco. Bene, cosa vuol dire? Uh, C'è. Quel fenomeno che il di cui pro, pro, probabilmente il professore ha parlato, che il processo di finanziarizzazione dell'economia, ha portato alla creazione di un sistema finanziario fondamentalmente parallelo, cioè non regolato, sempre più deregolamentato, attraverso il quale è possibile come dire, mobilitare, movimentare una quantità ingente di capitali senza che le autorità costituite possano averne contesto. Punto. Eh, parlare di mafia in questi termini eh, come di un fenomeno che designa oh, manifestazioni così diverse l'una dall'altra eh, non è niente sì. da capire. Leonardo uh, Sciascia uh, diceva, per esempio, che se tutto diventa mafia, niente è mafia, da cui deriva la necessità di distinguere il fenomeno dal suo contesto, sì. per capirlo, fondamentalmente e appunto un'operazione di questo tipo deforma, eh, rappresenta un, conto, un cortocircuito concettuale che non aiuta né a comprendere né eventualmente a immaginare forme efficaci di contrasto per questi fenomeni. Dunque per afferrare il rilievo eh, degli elementi costitutivi della criminalità mafiosa bisogna risalire insomma, eh, alla storia di questi fenomeni, eh, quindi, eh, bisogna forse su un piano storico politico per eh, cercare di analizzare sul piano sociale, culturale eh, politico ed economico quelli che sono i caratteri fondanti di eh, quello che noi definiamo per criminalità mafiosa appunto quello che cerco di fare adesso è eh, attraverso un'analisi eh, storica delle tre principali organizzazioni criminali di natura mafiosa presenti sul nostro territorio Uh, cosa nostra, uh, Cavorra e D'Arqueta, cercherò di mettere in evidenza, insomma, fra le varie differenze, i punti comuni, quelli che rendono, come dicevo poc'anzi, la criminalità non è qualcosa di sostanzialmente diverso da ogni altro tipo di criminalità. Uh, questi uh, elementi caratterizzanti uh, possono essere ricondotti a due profili fondamentali. Il primo è di natura cos'è dire, ontologica nel senso che riguarda l'essenza la natura profonda del fenomeno mentre il secondo profilo ha a che vedere con eh, il, il mondo relazionale legato alla fenomenologia mafiosa cioè alla capacità di questa organizzazione di intessere reti di relazioni con una molteplicità di soggetti dunque partiamo io mh, durante questa lezione mi avrò detto del supporto di questo so, software che vi aiuterà anche a concettualizzare meglio no? poi vi direte voi di se è stato utile o meno dunque il primo elemento che eh, distingue le mafie da ogni altro tipo di criminalità è rappresentato dal vincolo per cd che cos'è un vincolo per cd? fondamentalmente è un legame un legame che lega uh, tutti gli associati del gruppo criminale in un patto che molto spesso è uh, ulteriormente supportato da un rito iniziatico al centro del quale troviamo il sangue. Non so se avete mai sentito parlare del rito della, della puntura la funciuta. No? Questo è un antichissimo rito che probabilmente ha origini eh, eh, massonico-settarie, origini ottocentesche. Eh, riti di questo genere erano in uso tra le sette carbonari, per esempio, tra le prime sette massoniche, eh, che rappresentano anche una, una parte importante del movimento liberali, all'inizio degli albori del movimento liberale italiano e proprio al, all'interno delle carceri dove eh, si trovavano ad un tempo riuniti eh, i primi criminali che potremmo definire mafiosi, forse anche l'Ittera e eh, i cosiddetti criminali politici, cioè i primi liberali quelli che cercavano di fare la rivoluzione e proprio attraverso questi contatti è probabile che si siano ci siamo avuti questi scambi no, riguardanti questi rituali ecco eh, cosa significa eh, appartenere ad un'organizzazione criminale nel momento in cui si entra eh, spesso eh, cosa succede? succede eh, che innanzitutto l'affiliato eh, acquisisce una, uno strato superiore eh, identità, cosa vuol dire? Che eh, per lui eh, il corpo in cui è entrato a far parte eh, rappresenta eh, le coordinate di principali di orientamento al suo oggi quotidiano, cosa vuol dire? Eh, un, un corpo, un'organizzazione criminale di tipo mafioso eh, si autorappresenta come eh, un, un corpo separato dalla società, cioè c'è un lines che separa un gruppo mafioso dalla società comune. E questo costituisce motivo di orgoglio e di vanto per gli affiliati. Perché? Perché è garanzia di impenetrabilità dall'esterno, non so ed eh, è garanzia di segretezza. Teoricamente dalla mafia, eh, come anche le varie le famiglie Camorra le hanno nascosto come società segrete. Ovviamente eh, è una, un legame eh, primario. Che eh, cosa comporta? Innanzitutto, cementa il rapporto tra gli affiliati intorno a un sistema di valori condivisi. Poi, magari in seguito parleremo di quali valori si fanno. Eh, da quel momento, un affiliato fa affidamento sull'organizzazione e quindi è in grado di imporre verso l'esterno una forma di potere collettivo, cioè cosa significa? potere collettivo, cioè potere rappresentato dalla somma delle individualità che compongono compo l'organizzazione criminale. Questo cosa significa? Significa forza militare e significa reti di relazione. Ecco, questo è il primo fondamentale carattere. Ne vedremo tre. Altri studiosi in realtà ne individuano di più. Per esempio c'è uh, François Guerot, che ha scritto qualche anno fa questo libro Divorati dalla mafia, in realtà è il titolo originale in francese delle onde mafiate. È un criminologo francese che individuo a otto caratteri caratteristiche fondamentali dell'organizzazione mafiose eh, che le distinguono dalle altre forme di criminalità, io eh, esploro tre fondamentalmente, perché secondo me quegli otto sono i due civili a questi tre. Ecco, vediamo come vi dicevo prima, eh, per quanto riguarda il vincolo ricitivo, esso eh, eh, può essere eh, supportato da un mito iniziatico, ma questo non è obbligatorio, quello che importa è. Uh, il valore simbolico attribuito alle gambe per esempio la corna ha avuto in questo senso un, un sviluppo particolare perché abbiamo alcune testimonianze di età ottocentesca, a partire fondamentalmente dagli anni 60 uh, dell'ottocento che ci parlano di un, uh, un rito iniziatico molto strutturato cioè regolamentato mentre invece eh, per quanto riguarda le loro organizzazioni attive, eh, fa gli anni 80 eh, non era come dire, eh, necessario che queste eh, avessero dei rituali specifici di iniziazione, per cui eh, come dire, il vincolo eh, è, si può esplicare in, una, come dire, in uno spettro di possibilità che vanno da una forte legame familiare simbolico, eh, supportato dal sangue, cito per esempio i casi di, Camorre, di uh, Cosa Nostra e Andrangheta, soprattutto Andrangheta dove il legame familiare è molto più forte rispetto ad altre famiglie, fino a, ad arrivare a Camorre che uh, si muovono con, uh, attraverso legami, cioè si formano e si scompongono in modo talvolta anche schizofrenico. Con, uh, attraverso uh, come dire, legami che nascono dalla, uh, dalla, fre dalla frequentazione o che non sono regolati ecco da, da rituali io adesso qui uh, vi mostro uh, un brevissimo video che parla appunto dell'importanza dell di questa dimensione per le organizzazioni di tipo mafioso uh, l'autore che vedete è John Dicchi non so se qualcuno di voi lo conosce, comunque è un professore che insegna all'University College of London eh, e che ha scritto importanti libri sulla, sul, fenomeno, sul fenomeno mafioso, soprattutto sulla mafia. Di eh, lui vi consiglio di leggere per esempio le ultime sintesi eh, scritte sulla storia delle mafie in generale. È un primo volume è uscito, se non sbaglio, nel 2012 e si intitolava Onorate Società. Il secondo è uscito in italiano sull'anno, si chiama La Mafia Repubblica ed è una storia comparata delle organizzazioni mafiose eh, lungo i 150 anni in Italia. L'uso di iniziazione è fondamentale, è un una continuità fondamentale, possiamo dire, nella storia delle organizzazioni criminali italiane. Servono per creare spirito di corpo, no? per dare quel senso um, agli affiliati di essere un'elite speciale, cioè superando questa, questo rito uno entra a far parte del mondo a parte. Chi lo sappia, oggi nella Camorra, nelle, cioè in diversi clan di Camorra, non si usano riti di iniziazione, anche se in passato sono stati eh, molto frequenti. Sia sì. cosa nostra che in hanno vitti di iniziazione che hanno più o meno la stessa forma, cioè uno eh, prende il dito eh, dell'affiliato, dell'aspirante affiliato, dell affiliato eh, lo si punge con un, un ago o qualcosa, il sangue viene cospazio su una, una carta immagine di immagine di, di, eh, di una santa, un caso di cosa nostra in genere è la Madonna dell'Annunciazione, è il caso dell'Endrangheta e San Michele Arcangelo, che era stato patrono dell'Endrangheta come della Polizia di Stato tra l'altro, e, e, e questa immagine viene poi bruciata mentre si recitano le parole di giuramento, praticamente di, di lealtà all'organizzazione fino alla morte. Dunque, avete visto, insomma, come Giandici sottolinei eh, a me ha fatto quindi, fa riflettere eh, allo stesso tempo, anche ironicamente, eh, che eh, San Michele Arcangelo sia allo stesso tempo patrono eh, dei mafiosi di marghetisti e allo stesso tempo dei membri della Polizia di Stato. Eh, questo cosa significa? Beh, una breve parentesi prima di passare al punto successivo. Eh, le organizzazioni criminali si nutrono molto spesso, quasi sempre, di eh, valori che in una certa maniera condividono con la comunità circostante. Cioè è il loro interesse eh, cercare di autorappresentarsi come eh, di forme di eh, potere in grado di assicurare una certa forma di giustizia all'interno di un, uno specifico contesto, regolando i rapporti sociali dirivendo le controversie secondo un sistema di valori fondato essenzialmente sull'onore un concetto ovviamente deformato di onore e su Uh, altri colori quali la moderazione molto spesso i mafiosi nelle loro auto-rappresentazioni fanno scogli di una uh, certa qualmorigenatezza nella gira cioè un uso pacato della violenza un uso, uh, come dire uh, razionale cioè uh, la violenza a detta di <ride> mafioso è una risorsa come tante altre alla quale si fa affidamento nel momento in cui altre forme di intermediazione non possono essere più praticate. Ecco, voi capite che una rappresentazione di questo tipo ha in sé una serie di contraddizioni con quello che è l'effettivo diritto mafioso abbastanza da un parte. Cosa che invece storicamente, eh, oggi non ho modo di, di, di parlare nello specifico dell'argomento, ma... Ecco, questa contraddizione tra una mafia intesa eh, come una sorta di cultura, quale è poi la loro stessa rappresentazione, come un modo di sentire, un comportamento, cioè un modo di atteggiarsi, e eh, quello che è invece la natura effettiva del fenomeno, cioè il suo essere struttura associata, organizzata e eh, ferata nel suo modo di eh, perseguire il proprio interesse, è qualcosa che eh, come dire, percorre tutta la storia del paese. Cioè, noi troveremo sistematicamente esponenti della politica, anche, anche della magistratura, a, del mondo di intellettuale, della cultura, eccetera, che sosterranno l'immagine eh, promossa dai nostri stessi. Ecco. Ma veniamo al secondo dei caratteri che ci interessano. Dunque, dopo il vincolo, come ci dico, una società di mafia è caratterizzata dal dominio del territorio. Ecco, senza dominio del territorio non abbiamo una forma di crimine associato di tipo mafioso. È consustanziale alla criminalità, a questo tipo di criminalità, di dominio del territorio. Che appunto, cosa significa? Eh, ecco, il dominare il territorio noi pensiamo, come dire, di prima chitto ci viene da pensare a, a quello che è lo Stato, a chi è che compete il dominare del territorio, allo Stato sovrano, tant'è che il monopolio della violenza dovrebbe essere uno dei caratteri fondamenti della sovranità statuale. E invece proprio su questo versante, le organizzazioni criminali competono con lo Stato, che abbiamo alcune frange di alcuni territori della, della, del nostro Stato che sono sostanzialmente sottratti alla zona di navigazione voi pensate a quartieri di periferia come per esempio Scampia Insomma, avete visto tutti i come una serie? Sì. No. No? se non l'avete vista guardate perché dite. Un quartiere, scapio, quartiere di Scampia o altri quartieri, Zena, Palermo, questo genere di spazi territoriali, talvolta sono sostanzialmente sottratte alle sue amiche nazionali. E sono in preda a un lotte fra clan fondamentalmente. Ecco, su cosa si può del dominio del territorio? Innanzitutto sul riconoscimento sociale e sul consenso cosa significa? Quello che ho accennato poco fa, cioè è interesse dell'organizzazione mafiosa ricercare il consenso della comunità circostante, perché se non avesse una, un certo grado di consenso della società circostante non potrebbe vivere. Ecco, questo è un discorso che riprenderò successivamente, ma tenete sempre conto che quando analizzate un fenomeno di tipo mafioso è importantissimo ricordare che in un certo senso la forza della mafia sta fuori dalla mafia perché è attraverso le relazioni e fra queste relazioni eh, si articola anche quella legata al consenso che una società di mafia può prosperare ecco, la una forma di legittimazione di questo tipo si fonda essenzialmente su una un insieme di, di norme, di, di valori, in qualche modo condivisi con la, la comunità locale e a questo proposito nasce insomma, quel mito che avete sentito di sicuro spesso citare insomma, da, da, vari, da vari personaggi di una mafia buona, no? È quello che dicevo prima, una mafia moderata non della violenza giusta, eh, solo qualche volta un po' sopra le righe, ma nel complesso, insomma. Eh, qualcosa anche di buono, perché eh, in un certo senso la mafia promuove di sé un'immagine di eh, dispensatrice di, di prosperità, mezzo di ascesa sociale. Cioè in eh, contesti. Eh, come dire, economicamente depressi, quali possono essere diverse aree del Medio di Le organizzazioni di tipo mafioso si presentano come quelle che sono in grado di dare del lavoro e questo si sostituiscono come dire, alla, allo Stato, al sistema di welfare, eccetera, eccetera. E questo inevitabilmente produce una certa dose di consenso. Consenso che viene poi strumentalizzato da, dai gruppi mafiosi eh, nel perseguimento dei propri dei interessi. E eh, quindi dominio del territorio. Io vi citerò due esempi classici di dominio del territorio. Il primo è rappresentato dalla, dal pizzo, no? dall'estorsione. Che cos'è l'estorsione? l'estorsione è innanzitutto una, una tassa, fondamentalmente. È eh, il modo che un eh, gruppo capolistico, mafioso, ha di sostituirsi temporaneamente allo Stato in una delle sue eh, principali declinazioni, cioè eh, nella facoltà di riscuotere risorse. Noi paghiamo le tasse perché per ricevere dei servizi. In teoria, eh, per certi versi, le organizzazioni maggiori fanno la stessa cosa, cioè per proteggere gli esercizi commerciali da una, dalla criminalità dall comune o da episodi spiacevoli, che poi si la stessa parte a creare la maggior parte di questi eventi spiacevoli, che è un altro problema di manica, eh, in cambio appunto di questo servizio viene richiesto un, un, un compenso generale, fondamentalmente. E immaginate la diffusione a tappeto di un sistema di eh, riscossione, di, di un sistema estorsivo, così, in tutti questi termini, e avete l'idea di quale controllo può essere esercitato sul territorio. Uh, la seconda, Forma. il secondo esempio ce ne sono tanti eh? come dire, esempi per eh, rappresentare il dominio del territorio e eh, come dire, riguarda i rapporti fra le, le famiglie mafiose e le, il mondo dell'impresa soprattutto a partire dagli anni 70 quando come dire, la necessità di riciclare denaro sporco Uh, ha reso impellente il uh, bisogno di uh, dotarsi di imprese amiche per riciclare appunto, questo denaro, uh, si è creato un sistema per il quale uh, all'interno di un certo territorio operano imprese legate ad, un certo, ad una certa fazione, mentre in un altro territorio operano altre imprese. Non è possibile che è un'impresa scavalchi da un, un territorio all'altro la pena è uh, la morte fondamentalmente. Uh, tempo fa, questo come dire, uh, per uh, darvi anche dei riferimenti attuali ad Enesci un servizio se non sbaglio uh, e questo servizio trattava delle um, pompecundri nel senso che uh, C'erano vari esercizi di poppa funebre nel Napoletano che eh, esercitavano un uh, diritto, ovviamente illegale, di, di monopolio su questo tipo di attività uh, con il supporto di vari gruppi criminali. E una poppa funebre che uh, avesse avuto intenzione di operare in un uh, territorio diverso non avrebbe potuto. Proprio per questa spartizione di natura territoriale. Ecco, questo per quanto riguarda il dominio del territorio. Terzo, carattere fondamentale delle criminalità di tipo mafiosa è la relazione strutturale nel potere ufficiale. Cosa significa? La criminalità mafiosa appunto coltiva legami con le autorità istituzionali, cosa cosa significa? A livello di enti locali, comuni, provincia, regioni, e influenza le dinamiche politiche, a partire dalle elezioni, eh, ovviamente in funzione dei propri interessi, cioè nella conservazione del proprio potere e possibilmente a fine di potenziarlo. Cosa significa influenzare le dinamiche politiche? Innanzitutto eh, significa avere la possibilità di condizionare il voto di una quota consistente di popolazione. Eh, diciamo che spesso il potere di influenza delle mafie dal punto di vista delle dinamiche politiche, cioè dei meccanismi di rappresentanza nazionale, è eh, sovra nel senso che eh, spesso si immaginano queste organizzazioni che sono in grado di dirottare tutta una serie di voti verso un candidato verso una forza politica Con le cose non stanno esattamente così nel senso che questo tipo di condizionamento ha luogo soprattutto sul piano locale cioè si parla a livello comunale a livello provinciale ma da un punto di vista nazionale è difficile immaginare eh, come dire, centinaia e centinaia di migliaia di persone spinte al voto uh, dal Consiglio di gruppi criminali. Uh, però ecco, questo non significa um, sottostimare la pericolosità di uh, un modo di operare così uh, dannoso per uh, il sistema democratico. Ecco. ecco, relazione strutturale, cosa significa? Che è, fa parte dell'essenza della geografia, posso ricercare contatti col mondo delle istituzioni e con il mondo dell'economia. Questo cosa vuol dire? Qui, eh, come dire, dal piano, poi, del ontologico, passiamo al piano relazionale e arriviamo a un concetto importantissimo che bisogna capire, che bisogna studiare, che è il l'importanza del patrimonio relazionale di un'organizzazione mafiosa. Eh, non eh, immaginate che eh, un'organizzazione di per sé sia potente. La loro forza è data da una, serie di, da una rete di relazioni intessuta col tempo attraverso una molteplicità di spazi di attività si va dalle attività illegali, quelle illegali, all'influenza politica, all'immigrisme di riciclaggio, eccetera, eccetera, che, insomma, consente non solo la sopravvivenza di un sistema di questo genere, ma lo rende talvolta auspicabile per una certa qual forma di impresa. Tenete presente, ad esempio, in eh, un momento come questo, Spesso cosa capita? Capita che un'impresa eh, non abbia eh, il denaro sufficiente a investire per eh, avviare nuove opere, pensiamo all'edilizia. Allora può accadere, per esempio, che un'organizzazione criminale si faccia garante di una certa operazione, cioè fornisca il denaro necessario per compierla e che poi, insomma, entrando in maniera sovretizia pretenda poi di regolare nel suo complesso l'attività delle imprese. È in questo modo che, come dire, la mafia si fa impresa. Questa è però soltanto una, rappresenta soltanto una delle possibilità, un'altra è che una, un imprenditore poco scrupoloso non si faccia tanti problemi a ricorrere al capitale di una mafiosa perché è disponibile, molto più disponibile di quello che le banche del sistema ufficiale sono in grado di, di fornire eh? e come dire attraverso un, uh, un appoggio di questo tipo insegnato di sparare la tua concorrenza perché? perché la disponibilità di capitale di provenienza illecita rende l'impresa collegata a questo sistema fortissima perché è in grado di operare anche sotto costo cioè nella, nella competizione per gli appalti si può offrire un prezzo inferiore perché? perché sia sempre una scorta di capitali continuamente alimentata dalle attività del cittadino ecco questo per dire cosa? per uh, dire che nel dibattito sul, uh, sulle forme di criminalità mafiosa uh, ecco esiste un concetto particolare che è necessario esporvi in questa lezione che vuole essere appunto un, una sorta di glossario, qualcosa che vi dia le coordinate per poi muovere di autonomia. E sto parlando di quella che è nota come zona grigia. La zona grigia è eh, quell'insieme di elementi che non fanno parte integrante della società di mafia, ma che sono indispensabili alla sua sopravvivenza, alla sua durata nel tempo e spesso al suo potenziamento. Ecco, il supporto grafico ci darà una mano. Ecco, cerchiamo di individuare, insomma, nell'estrema complessità e varietà eh, della realtà di questi elementi, alcuni esempi caratteristici. Che appunto possono aiutarci a capire come poi un po un po possa essere intricata, intrecciata nella società un gruppo criminale, una forma di criminalità mafiosa. Innanzitutto ci sono i familiari, che magari non sono associati all'organizzazione, all ma che ovviamente svolgono attività in qualche modo legate, pensiamo per esempio alla necessità dei criminali di avere documenti falsi senza portando di mano, magari questa è un'attività che non viene svolta da un affiliato ma da un parente, oppure eh, attività di supporto per i gli abitanti, cioè, i cosiddetti bunker spesso vengono trovati in abitazioni di famiglie che non sono neanche appartenenti all'organizzazione mafiosa. Politici. Ovviamente la politica rappresenta una sponda, l'interlocutore determinante per lo svolgimento delle comunità. Il rapporto con la politica può essere lungo due direttrici, in primo luogo, attraverso l'elezione di un politico compiacente. Rispetto agli interessi del clan, oppure attraverso insomma, la capacità tramite una pratica di corruzione di intercettare eh, flussi finanziari legati soprattutto agli appalti. Le grandi appalti sono anche gli imprenditori, siamo al terzo esempio, gli imprenditori che appunto possono essere in qualche modo eh, catturati dalla rete degli interessi mafiosi eh, come dire loro malgrado oppure possono anche essere eh, favorevolmente disposti all'utilizzo di alcune eh, facilitazioni e agevolazioni che un sistema mafioso può offrire abbiamo poi dipendenti delle um, società legate a gruppi mafiosi uh, pensate a tutte quelle Catene di, di esercizi commerciali, talvolta anche grossi centri commerciali, di ristorazione, eccetera, che fanno capo all'organizzazione criminale, i dipendenti, ovviamente assunti eh, da, tramite una, un legame di conoscenza con un mafioso, nel momento in cui il mafioso chiederà un favore al dipendente, il dipendente si sentirà probabilmente in obbligo di rendergli quello che è, di rendere favore a chi gli ha procurato il mestiere. Funzionari pubblici corrotti, funzionari non sono proprio, sono qualcosa di diverso dai politici e eh, ineriscono di più alla sfera dell'amministrazione pubblica, cioè parliamo di eh, esponenti delle mh, degli enti come dire, locali ma non necessariamente comuni o province uh, sapete che quindi, gli enti locali hanno, possono avere varissime rigenerazioni il, il funzionario pubblico può essere quello che ti facilita, la, ti facilita la concessione di una patente per esercitare una determinata attività commerciale Fra i più importanti elementi di questa zona grigia eh, bisogna citare i professionisti. Per professionisti appunto intendiamo medici, professioni come medici, avvocati, giudici, commercialisti, eccetera, geometri, che appunto si occupano di attività esterne o organizzazioni di tipo cosa, ma che risultano fondamentali. Prendiamo il caso dei medici, per lungo tempo, nella storia dell'Italia repubblicana, ma anche dell'Italia liberale, il medico per le forze politiche rappresentava un grande elettore. Voi sapete cos'è un grande elettore? È una, un esponente, una, come dire, un uomo capace di uh, mobilitare una quantità ingente di voti. Di solito i grandi elettori eh, si trovavano fra i medici e gli avvocati. Perché il medico? Perché il medico conosce la società locale, la comunità locale, medico condotto, ed è in grado di suggerire, a seconda delle proprie preferenze, insomma, il candidato eh, con il quale ha rapporti fondamentalmente. La stessa cosa vale per gli avvocati. I giudici ovviamente capirete da voi stessi perché è importante per l'organizzazione criminale, cioè per garantire, garantire l'impunità. Ma andate bene, quando parliamo di cioè, impunità non parliamo di concetti slegati dalla realtà. cioè Noi per arrivare alla condanna dell'organizzazione mafiosa in quanto tale dobbiamo arrivare all'86, 87 come si processo di qualcosa di corse Prima i grandi processi di mafia siamo sempre risolti con l'impunità sistematica dei membri dell'organizzazione. Ecco. da ultimo, eh, partendo dai commercialisti, arrivando agli agenti finanziari di natura più disparata, ai broker, a chi si occupa di eh, investire nelle grandi piazze di borsa, eccetera, arriviamo al periodo anche più decente, insomma, alla necessità dell'organizzazione di riciclare il denaro sporco e attraverso questi agenti eh, lo si fa in maniera molto agevole questi finanziari sono in grado di far fondamentalmente scomparire in paradisi fiscali, in uh, spazi finanziari offshore larghissime quantità di denaro. Uh, ma per citarvi giusto un esempio ecco, più vicino magari alla, alla sensibilità comune, quello che guardate in Gorona c'è eh, un esempio rappresentante della categoria dei oggetti finanziari che appunto fa questo mestiere. Si occupa di eh, raccogliere il denaro ponente dell'attività di, di carona, nella fattispecie del grande traffico di facenti e di spostarlo in modo ovviamente illegale ma allo stesso tempo. Eh, non tracciabile delle, delle autorità appunto di mobilità in piazze c'è cioè, prima a Londra poi magari dall'altra parte del mondo poi a Singapore poi a New York eccetera in modo tale che questo denaro sempre in giro investito in derivati in obbligazioni di pagamento eccetera eh, non è più non è più tracciabile dalle autorità allora capite che quando la ricchezza assume una forma così volatile rispetto a quella che era una volta, cioè una volta la ricchezza era il denaro liquido e soprattutto le proprietà, cioè palazze, automobili, beni di consumo durevoli eccetera. E nel momento in cui eh, c'è la possibilità per questa organizzazione di detenere una quantità così ingente di capitali nascosti, diventa... Ecco, è molto più difficile eh, venire a capo della, della, della forza anche della di tenere queste organizzazioni. Spesso sentite parlare di statistiche, talvolta anche fantasiose, sul PIL mondiale, sulla quota di PIL mondiale di tenuta queste organizzazioni. E si parla del 4, 5, 10, a seconda delle stime. La verità è che non lo si può sapere, noi non possiamo avere. Uh, un dato certo su queste, sulla quantità di questo denaro perché, perché non, è, non corre lungo il, il sistema legale. A parte il fatto che già di per sé la finanza esiste un oiato tra, tra la quantità di uh, denaro che corre lungo i gatti della finanza e il denaro quantificabile in termini di economia reale un dato che è il rapporto di 7 a 1, secondo me, 2 a 3 a 1 per cui capite che la finanziarizzazione ha portato anche una serie di trasformazioni che le organizzazioni criminali hanno ben accolto ecco adesso per tirare un po' le somme del discorso elaborato fino a questo punto, vediamo che le somme 9.35, io vorrei lasciare poi un po' di spazio per, per le domande, per cui mi rendo conto di avere tante cose da dire provo a riassumere il più possibile. Ecco, adesso eh, attraverso 5 punti cercheremo di riassumere quello che abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato sostanzialmente di tre caratteri per definire le organizzazioni di tipo mafioso, il piccolo percettivo, il dominio del territorio è una relazione sculturale con il potere pubblico ecco abbiamo visto come eh, attraverso queste caratteristiche che sono riconducibili a un profilo ontologico e ad un altro tipo relazionale le organizzazioni criminali eh, riescono insomma, a, a riprodurre i loro meccanismi di, di diffusione e eh, ecco Bisogna dire anche che attraverso questo tipo di, di elementi, le organizzazioni nate in contesti insomma, circoscritti e contingenti, pensiamo per la mafia della Sicilia occidentale, il territorio intorno a Palermo, la Cavone intorno a Napoli e la intorno al territorio di Giotava ora io non sto considerando tutta una serie di altre forme di criminalità per una questione di tempo e di importanza però tenete conto che si sta la casa il Corona Unita ci sono state altre forme di criminalità come la banda della Bagliana, per fare di Tuttura Tegli, qui a Milano eccetera sono cose di cui non possiamo purtroppo parlare però tornando al discorso sono forme di criminalità che da un contesto locale, grazie a queste caratteristiche, a queste qualità, tra virgolette, sono state in grado di imporsi e di radicarsi sul territorio e nel contempo di espandersi da un punto di vista geopolitico. Cioè la mafia in sé è diventata, insomma, anche a livello di dibattito pubblico, un termine così diffuso perché in un certo senso ha rappresentato nel mondo della criminalità un marchio, un marchio vincente, un modello in grado di riprodursi in contesti anche non eh, tradizionali. Pensiamo agli Stati Uniti, che ha fin dagli anni 70-800, arriva e riproduce in meccanismi di eh, legittimazione, protezione eh, per evasione territoriale simili. A quelli della Sicilia occidentale. Certo non uguali perché eh, lì si tratta di, eh, più, di un processo eh, di ibridazione, cioè nel senso che è un, un fenomeno, un modello che si impianta in una società che ha caratteristiche diverse da quelli della Sicilia occidentale. Però beh, tenete conto che anche altre forme di criminalità come la Camorra, la Granche, eccetera, adesso sono diffuse in aree del territorio nazionale eh, che, eh, alle origini eh, non avevano assolutamente a che fare con fenomenologie di questo tipo. Pensate ad andare anche in Normandia, alla nuova in Emilia, oppure la Spagna, andrà anche con Germania, eccetera. Questo per dire elementi uh, caratterizzanti che hanno consentito radicamento uh, ter territoriale e l'espansione geopolitica. Ecco, se volessimo ecco, uh, ripetere in altra forma quello che abbiamo ci siamo detti fino ad ora è declinare eh, il potere mafioso eh, lungo cinque direttrici principali eh, dovremmo appunto partire da, dalla forza militare come, primo, come prima manifestazione eh, essenziale di potere che riguarda sostanzialmente la, il dominio del territorio quello di cui vi parlavamo prima e in cosa consiste? consiste nella capacità di eh, dominare e difendere il territorio, non solo eh, dalle organizzazioni concorrenti, ma anche dalla, dallo Stato. La capacità di comprendere contro lo Stato, di eh, concorrere eh, al monopolio della violenza da parte dello Stato, è dire, una delle essenze principali di questa forza militare. Vado a capire che non, è, non, è, non sono concetti, ecco, ci tengo a, a rivederlo, io eh, ho organizzato questa lezione eh, per concetti, cercando però di affiancare ad ogni concetto una serie di esempi storici, perché voi abbiate, insomma, qualche metodo di paragone, perché parlare di forza militare, forse eh, va senza strano, in realtà eh, ci sono tutta una serie di esempi di... Eh, stragi di, di che avete eh, sentito parlare delle stragi del 92-93 sono soltanto un esempio perché fra gli anni 70-80 che è il momento di massimo di culmine massimo dell'espansione delle criminale eh, a Palermo c'erano 1.200 morti all'anno fra gli anni 70-80 Napoli identico perché in quegli anni si gioca una guerra che fra l'altro ha due sponde, cioè l'una siciliana e l'altra napoletana, fra loro anche collegate, che porta ad avere due porte a una a giorno. Capite che su un territorio una, un livello di violenza così alto è come dire, una, un elemento concorrenziale del monopolio della violenza statale di tutto di assoluto rilievo. Ecco. Forza militare. Potere normativo. Cosa significa parlare di potere normativo delle società di mafia? Significa essere in grado di imporre un, un sistema di norme che condiziona il comportamento non soltanto degli affiliati dell'organizzazione. Ma si proietta ovviamente anche sul territorio circostante. Ricordate quello che dicevamo prima: la ricerca della legittimazione, del consenso. Ecco, questa ricerca di legittimazione ha la sua controparte nell'imposizione di un regolamento. Anche la riscossione eh, delle estorsioni ha una, un preciso significato da questo punto di vista, è imporre una legge. E questo è un altro tipo di... Eh, è un altro spazio di sovranità su quale lo Stato eh, deve subire la concorrenza di organismi delinquenziali di questo tipo. Ecco, eh, imporre un sistema di regole, quindi immaginiamo un gruppo mafioso come un sistema in grado di produrre leggi. E, eh, ed è qualcosa che anche non, non è insomma una riflessione che non si fa da, da tempi recenti è qualcosa di molto radicato da tempo. uno dei primi a parlarne fu Santi Romano un famoso giurista per che nel 1918 scrisse questo libro eh, l'ordinamento giuridico in cui sosteneva che eh, oltre all'ordinamento sovrano, quello statale vi fossero uh, una, una pluralità di, di ordinamenti giuridici, uh, non dotati dello stesso grado di formalità di quello statale, ma altrettanto efficaci, cioè altrettanto in grado di far rispettare, cioè, cioè di imporre regole e allo stesso tempo di farle rispettare. Santino Mano non citava espressamente eh, l'esempio della mafia, ma come dire in modo allusivo è un riferimento abbastanza chiaro ve ne sono altri esempi di ordinamenti giuridici cioè paralleli ecco insomma per non stare qui ad aprire parentesi troppo lunghe tenete conto esiste uh, tutta una esiste tutto un dibattito sulla cosiddetta um, sul codice della faida barbaricina a partire da un libro di Pigliaro del 1970 eh, appunto si è messo in evidenza come queste comunità eh, locali eh, si muovessero insomma, adottando sistemi di norme eh, fondati essenzialmente sull'esercizio sull della violenza familiare, sulla faida. Ecco, la mafia per certi aspetti può essere assimilabile a un organismo di questo tipo quello che è importante eh, riguarda la capacità di che eh, l'affiliato si è introietto in un sistema di norme di questo tipo e nella letteratura trovate vari esempi, se voi andate a leggere le dichiarazioni dei pretenti le varie testimonianze dei, come dire, rilasciati dalla magia di prima persona, avete un po' di, di idea di, di cosa significa questo sistema di norme. Strettamente legato al potere normativo e poi il potere giurisdizionale. Che cos'è? È strettamente legato perché è la facoltà insomma, esecutiva, cioè di rendere eh, concreto un sistema di norme non è teorico. Come vedete noi il sistema, sistema di norme non immaginate insomma, un codice scritto. Sono tutte leggi non scritte, eh, stabilite da una certa consuetudine e da um, anche una, una forma di sedimentazione storica nel tempo di, di comportamento e di modo di agire. Ecco, potere giurisdizionale, capacità di vivere le sono le controverse interne ai gruppi criminali e di eh, proiettare questo, questa capacità, questa facoltà all'esterno di un gruppo. Cioè, uh, in qualche modo le comunità uh, che hanno nel proprio seno questo, questo, questa serie di manifestazioni, queste, queste fenomenologie uh, inevitabilmente uh, troveranno condizionato il proprio sistema normativo e ci saranno ci sarà per esempio il caso dell'impresa che non potrà operare in un mercato libero ma dovrà tenere conto di un sistema giuridico e appunto giuris di un giurisdizionale che può essere potenzialmente pericoloso per la propria Potere economico importantissimo, ecco, ci richiama eh, col, al, lato relazio, al profilo relazionale di cui parlavo Cosa, cosa, cosa si esplica a questo potere economico? Innanzitutto nella disponibilità amplissima di capitali. Disponibilità di capitali che rende possibile eh, una forma di attivismo economico molto più accentuato rispetto a, a imprese normali come dicevo prima, chi è in grado di storia di capitale, contingenti, può permettersi di operare sotto costo o imporre un monopolio alle imprese concorrenti, perché ha appunto i vantaggi competitivi, in più, appunto la possibilità di scoppere il campo da tutte quelle aziende che non disponendo di capitali che sono alla, come dire, non sono in grado di proporre nell'ambito di una gara d'appalto un prezzo così basso. Ecco, da un ultimo potere politico, che è, come dicevo prima è la facoltà di scegliere ah, direttamente un un politico ecco, favorevole agli interessi del Stato, oppure ecco, attraverso pratiche conduttive intercettare una persona in grado di, di lottare flussi finanziari, appalti, finanziamenti straordinari, pensioni, eccetera, e appunto di orientare le scelte di una determinata ente locale in una certa direzione. Qui eh, siamo nel campo soprattutto del welfare, tenete conto che il eh, welfare ormai non esiste più, però quando esisteva eh, nel, nell'ambito delle sue articolazioni eh, si manifestavano anche una serie di effetti deformanti per i quali eh, ampi settori di eh, società eh, contigue alla, eh, a gruppi criminali beneficiavano di pensioni di sussidi straordinari di vari eh, flussi finanziari grazie al, al benestare di alcuni eh, connettori politici allora vediamo quanto è venuto a eh, me sarebbe piaciuto eh, spendere altre due parole eh, su un concetto che eh, su quale sto studiando continuamente e eh, vi andavo di, di condividere con voi adesso vi faccio vedere l'immagine voi siete contenti eh, come dicevamo prima appunto questi sono gli eventi che hanno consentito a queste forme criminali di muoversi da un contesto locale sulla ragazzi grazie è radicato appunto, in un territorio circoscritto a conquistare segmenti territoriali molto diversi da quelli di origine e, um, sia sul piano continentale o sia piano continentale ecco è da qualche tempo che uh, io sto cercando di uh, mettere a punto un, un concetto cioè una categoria di analisi uh, che provi a ad unire uh, intorno al masse narrativo comune uh, le principali organizzazioni criminali per far emergere far le ovvi differenze che corrono per e l'altra i punti insomma in comune quello un po' che abbiamo visto noi stamattina questo perché perché nonostante la storia delle organizzazioni criminali si muova lungo un uh, connubio strettissimo, indissolubile di tradizione e modernità, eh, è importante cercare di eh, stabilire quelle che sono, sono le discontinuità da quelle che sono le continuità. Noi paradossalmente sì. abbiamo avuto una storia di eh, aggregati mafiosi che eh, mantenendo saldi alcune, salve salissime, alcune loro caratteristiche, fondanti, cioè tradizionali, risalenti all'origine all di, di questi fenomeni, eh, sono stati in grado di imporsi in, da un punto di vista geopolitico, riuscendo ad adattarsi in maniera proficua ad ogni tipo di cambiamento, ad ogni tipo di trasformazione economica, politica e sociale, è stata l'occasione di rafforzamento eh, e di potenziamento per queste organizzazioni criminali parliamo di un concetto generale quindi eh, ovviamente ogni generalizzazione comporta una sorta di deformazione per quanto riguarda le aspetti particolari vedete il caso della, di Cosa Nostra Cosa Nostra è stata l'organizzazione criminale più imponente, più pervasiva della storia d'Italia fino agli anni 90 dagli anni 90 poi Dopo la ondata repressiva scaturita eh, dal periodo stragista, come conseguenza del periodo stragista, dal 45 le inchieste di Caselli eh, e le successive, hanno, come dire, hanno influito sulla geografia del, del crimine mafioso nazionale, eh, abbattendo gran parte del potere detenuto fino all'ora dalla mafia, e consentendo ad organizzazioni diverse come la Favola e la, la Planeta di conquistare porzioni eh, prima non detenute di, di potere. Eh, cosa voglio intendere per rivoluzione criminale? Proviamo a, a definire questo concetto. Eh, provo a, a spiegarlo in questi termini. Per rivoluzione, quando si adotta un termine, eh, insomma, pregnante il numero di rivoluzione bisogna giustificarlo. E eh, cosa significa? Io per la rivoluzione criminale intendo un insieme di trasformazioni, di processi, un insieme di cambiamenti, che hanno come effetto il passaggio da una, forma di, una serie di aggregati criminali circospetti, cioè creati in un contesto del nel territorio nazionale, ecco il passaggio da questa forma di criminalità a un altro tipo di orientamento e di organizzazione del crimine, fondamentalmente eh, diverso sotto diversi aspetti, ma allo stesso tempo in continuità per altri aspetti. Ecco, qui bisogna intendersi. Uh, perché bisogna mettere in evidenza i caratteri di continuità e quelli di rottura, per quanto riguarda i caratteri di rottura, è che, che giustificano l'utilizzo di una categoria di rivoluzione, non di rivoluzione come un politico immediato, ma di rivoluzione in termini di processo di lungo periodo. Storicamente si parla, per esempio, di rivoluzione scientifica, rivoluzione industriale. Ecco, io faccio riferimento ad un concetto. Più di questo tipo c'è cioè un cambiamento prolungato nel tempo eh, che eh, subisce, ovviamente, conosce delle fasi di accelerazione alternate a fasi di, di stasi, insomma. E che nel nostro caso, però, si potrebbe dire che abbia raggiunto il suo umile eh, nel ventennio che va dall'anni 70 all'incirca fino ad arrivare agli anni 90, lì c'è stata proprio una trasformazione come dire, poc'anzi. Da un punto di vista, eh, ecco, io adesso non posso eh, esporre eh, nel, nello specifico ogni passaggio di questo concetto, mi limito a dire che ci sono state storicamente delle fasi di eh, incubazione, cioè presupposti che hanno consentito poi accelerazioni successive. Una, una di queste, per fare un esempio, è l'espansione di Cosa Rossa negli Stati Uniti che risale insomma alla, a quella che il professore vi ha spiegato come prima globalizzazione, vi ricordate? la prima globalizzazione che andava pressa poco dal 1870 al 1914 e che eh, si sostanzia fondamentalmente un di un'espansione del commercio internazionale all'interno di questa espansione del commercio internazionale si situano individui come eh, commercianti della Sicilia occidentale specializzati nella coltura degli agrumi che eh, costruiranno un ponte tra la Sicilia occidentale e l'America, ponte che successivamente fonderà eh, la connessione fra ecco, le due controparti di quella nostra, quella siciliana, le due consomene, diciamo così, con la nostra Sicilia e con la nostra americana. Ci sarà un passaggio importante durante il proibizionismo, che avete sicuramente sentito nominare come processo storico. Ci sarà un altro passaggio fondamentale nel secondo dopoguerra, quando eh, la mafia verrà integrata all'interno del sistema di potere siciliano attraverso il progressivo appoggio dato da Costanza organizzazione al partito di maggioranza relativa alla democrazia cristiana. Ecco, eh, saltando vari passaggi, eh, negli anni 60 eh, tramite una legge, cosiddetta legge del soggiorno pubblicato molti mafiosi siciliani verranno andati a soggiornare in vari, eh, vari territori della nazione, da Napoli a Milano, a Genova, a Torino eccetera. Questo comporterà una diffusione di un fenomeno importante che esploderà poi negli anni '70, eh, grazie all'enorme avanzamento e eh, all'ampliamento del mercato della, del traffico di tabacchi e polidro, che eh, costituisce, insomma, dal punto di vista economico eh, un elemento fondamentale di questo processo. Processo che, appunto, ha ah, forse è eh, designato sotto varie forme. Abbiamo innanzitutto un'espansione di tipo geografico, cioè, questi sono fenomeni che, vi eh, ho ripetutamente detto questa mattina, fino alla ridondanza, credo. da eh, territori insomma, circoscritti sono arrivati a conquistare effetti importanti di territori lontanissimi eh, eh, dal loro contesto originario. Pensiamo all'Australia, agli Stati Uniti, all'Europa eccetera eccetera. Ha un profilo quantitativo per quantità di risorse controllate, controllate anche per, per mezzi, quantità di, mezzi non solo quantità di risorse non solo economiche ma anche eh, culturali, sociali, politiche eccetera. Qualitativo, scusate se corro un po' ma non, non ce la faccio a, a costruire vi dico, qua abbiamo un profilo fondamentale che è qualitativo che ha a che vedere con la dimensione anche strategica eh, riguarda insomma la capacità di testare le relazioni ricordatevi eh, ricordate che è l'elemento fondamentale eh, la capacità di costruire reti di relazioni in grado di supportare l'attività delle attività del, illecite di, di, eh, di questi organi criminali è fondamentale e rappresenta questo excursus storico che vi ho riassunto in uh, due minuti e mezzo uh, un, uh, un momento importante, cioè una, una prospettiva di lettura da tenere in considerazione. Mm. io credo che oramai sono le 10 tantissime che sto parlando e spero di avervi lasciato qualcosa innanzitutto e se avete qualche domanda ho uh, tutto il piacere di rispondere se cioè, stato il di interesse, mm -hmm. eh, presa visto che hai citato eh, la serie Gomorra Volevo chiederle eh, che cosa, come valuta la recentissima sentenza e l'assoluzione eh, dei casalesi. Sì, vi do niente. La vostra collega mi chiedeva un, un, un parere sulla vicenda che questi eh, giorni ha riguardato Sabiano, cioè la sentenza che ha assolto finalmente uh, gli uomini dall'accusa dalla di minaccia nei confronti di Sabiano e... cosa ne penso? il discorso è che lì da un punto di vista della logica interna del processo vedo delle contraddizioni perché, eh, come dire, è stato condannato l'avvocato per aver minacciato, per l'ingaccio di volta straniata alla con la gravante mafiosa senza riuscire a, a poter condannare chi probabilmente aveva fatto parte di queste minacce il discorso è che in questi casi eh, dobbiamo fare sempre eh, i conti con una... le necessità di natura probatoria credo, della magistratura nel senso che il discorso è che eh, loro probabilmente sono riusciti a condannare l'avvocato perché dal punto di vista iniziale il probatorio c'erano niente per farlo eh, non lo so io non, non, non mi sento in grado di condannare eh, nella, nella missione di Seriano né quella della magistratura purtroppo non abbastanza elementi per poter del giudicato, però è ovviamente strano che eh, un avvocato di per sé che non appartiene all'unità di un'altra cosa che è una grande tema che usa nello stesso momento in cui come dire, i diputati per la azione di reato non escono a soldi se non è che non stava tutto, posso dargli la risposta che non non conosco poi le carte o sexuali, però non può ovviamente è un po' fare ceretto, ceretto, ceretto, di <ride> certo. a fare freddo, certo, ma sempre dicevo. Ma una domanda e un po' una provocazione. in realtà. Eh, cioè, se esiste un, un, un, un, confine, un confine netto fra lo Stato e la Madre, nel senso la NATO come organizzazione che gestisce i territori, traffici, eh, che difende le persone, che cioè difende l'attacca e, e lo Stato che ha, alla fine eh, ha lo stesso tipo di funzionalità ma con termini diversi, c'è cioè la legittimazione e poi anche cioè, considerando il fatto cioè il, il, il, i rapporti che ci sono stati tra la mafia e la politica, dall'inizio alla guerra da ad oggi, però... partire da questo il posto parlare di Stato, parlare di mafia è porre in relazione due concetti che nella realtà non hanno la medesima eh, realtà. Cioè, non hanno il senso. Dire Stato significa tante cose. Lo Stato è dire, un concetto che si articola lungo una serie di sottocorci. Lo Stato è la magistratura, lo Stato è il governo, sono le parti dello Stato. Si può dare il caso che okay, elementi di una porzione di Stato trattino. La mafia, e che nello stesso tempo altri tempi di Stato rincontrano, qualcosa che capita dall'origine del, del fenomeno. Pensiamo per esempio al caso famosissimo quello di Giuliano, secondo me A partire dal 43 il marito giugno era scorazza eh, nelle campagne siciliane, eh, dire, depredando, saccheggiando, eh, e compiendo varie altre. Eh, malefatte e Giuliano Legale ovviamente appartenente a azioni diverse perché parlare di mafia io quando parlo di mafia, di organizzazione di vincolo eccetera è riporto sempre un concetto però il concetto dentro di sé ovviamente deve sempre tenere conto di alcune immagini di possibilità perché parlare di mafia come strutture gerarchiche, penalizare eccetera come concetto gli bene, che poi nella realtà sia qualcosa di diverso, è qualcosa eh, con la quale ci si scontra quotidianamente. E se, quindi, alla tua domanda, però, nel senso che la fonte è stata in mafia e ci sono da sempre, ci sono da sempre e hanno, eh, come dire, natura diversa, cioè ci sono tante possibilità. Si va dal, uh, dall'agente dei servizi di sicurezza, del, di un, nel caso di Mori, nella trattativa di un agente di un corpo di paraintelligence, diciamo così, qual è Ross, che uh, cerca di ottenere informazioni contattando un personaggio vicino a Cosa Nostra, dal personaggio che ha come confidente un esponente di Cosa Nostra, dal politico che è fondamentalmente la eh, es espressione di, una, cioè, di un certo ambiente mafioso come è stato il caso di Vito Cercinino per eh, diversi decenni della storia siciliaria nazionale allo stesso tempo ci sono poi quelli che nella macchina combattono e che perdono la vita come tutti quelli che dagli anni 70, a da partire dagli anni 70, per tutti gli anni 80 90 eccetera eccetera hanno perso la vita per con parte di Però ecco, insomma anche l'antimafia in sé non è un, un fenomeno recente, qualcosa che insomma la ricerca anche abbastanza eh, risalenti nel tempo. Le prime forme risalgono alla, ai, ai primi decenni post-unitari fondamentalmente. C'è cioè, un'antimafia un molecolare all'inizio. cioè eh, che cioè, si estrinse attraverso la l'azione di alcuni esponenti delle istituzioni, il prefetto di Palermo, Filippo Gualtieri, per esempio, degli anni 70 e dell'Ottocento. Altri personaggi poliziotti, <ride> con An, Antonino Cutrera, 26 del Novecento, eh, Eviasio, eh, negli anni 80, sono singole personalità. Verso gli anni 90 ci sono i fasci siciliani, che in mente di una storia dei fasci siciliani, all'interno dei fasci siciliani è individuabile anche una specifica forma di mafia, come è stato evidenziato soprattutto da Umberto Santino, che ha scritto questa storia del, del movimento di mafia. Ma appunto, se noi ragioniamo, quello che volevo dire in sostanza è questo, che se, dobbiamo sempre cercare di rendere flessibili i concetti che ci servono a comprendere, parlare di Stato, parlare di mafia, parlare di due... Eh, concetti unitari che eh, nella loro eh, compagine reale non hanno la stessa pregnanza. Okay. Spero di averti risposto in qualche modo.